perché siamo tutti in vacanza e ci è spento il camper Aspetta un attimo che lo riaccendo Ciao a tutti intanto benvenuti in questa nuova puntata di Camperando ci eravamo lasciati che vi avevo detto che saremmo andati in Cantabria in Spagna poi ci sono state delle vicissitudini il caldo, gli incendi altre cose e allora lo abbiamo dovuto girare. cambiare si sì, adesso abbiamo dovuto cambiare programma e intanto 33.033. Ebbene sì, 33 e 33.3 km. Circa 33. E i trentini andavano a Trento? Noi però non andiamo a Trento, andiamo un po' più vicino, andiamo all'avventura col camper e vedrete quanti posti riusciremo a scoprire. Eccola la guida! Si, siamo ripartiti dal lago del Moncenisio. Eh, qui fa un bel fresco, sappiamo bene, e stiamo andando verso il gol di sera. che si può volare di più della vita? Bene, sono andato al supermercato a prendere dell'acqua, dello scottex, siamo in un paesino di montagna, abbastanza piccolo qua, Landersville, pare che si chiami, così metto a dura prova il mio bellissimo strabiliante francese allora ragazzi l'obiettivo è salire sul Col de l'Iseran che sono 2700 e passa metri di altitudine il colle più alto d'Europa è il tetto del mondo come chiamano qui su strada carrozzabile ovviamente eh, ci si può arrivare in macchina e mi pare che sia la strada più alta d'Europa quindi eh, l'obiettivo è arrivare là sopra e probabilmente anche per dirci. salita al Col de l'Iseran la nostra quietatrice a corita una bella salitona qui fa abbastanza freddo devo dire se non mi copro così congelo in tempo zero siamo sul colle dell'Iseran questa è una bellissima chiesetta fa fresco, fa fresco siamo andati in montagna per andare un po' al fresco e l'abbiamo ben trovata entriamo perché freddo, fantasmagorico che si sta congiando la testa mamma mia che vento! Che freddo! Però veramente bello! Dovete assolutamente vincere! Il panorama è bellissimo! C'è un vento pazzesco! Quello lassù il nostro camper! Abbiamo, siamo svegliati, abbiamo dormito molto bene qui al cuore dell'Iseran. Abbiamo dovuto accendere la stufa perché c'erano tipo 6-7 gradi. 7 gradi. Una bella esperienza, e sta veramente bene. Adesso facciamo colazione e poi si parte per una nuova avventura. I cagnolini stanno già facendo la loro avventura, sono laggiù, corrono come dei pazzi e chi sta meglio di loro? Sono le 8.40, io sono sveglio da una ventina di minuti circa ero distrutto veramente, ieri sera ero stanco quel vento che c'era qui al col dell'Iseran mi ha annientato, ero a pezzi abbiamo mangiato, sono subito a letto mi sono fatto una dormitona e poi quando mi risveglio questo è il paesaggio ringraziamo il nostro amico Enrico per il consiglio della, della gita Pronti a ripartire? stupendo, una cosa incredibile 14 agosto, non c'è un'anima qui in giro siamo gli unici Corinna si è svegliata alle 6 l'avete vista prima ha fatto yoga, ha fatto dei, dei giri qua guardate se volete un po' di calma venite qui al col dell'Iseran mi sto godendo questo panorama bellissimo andando piano piano in camper e c'è un buon strapiombo laggiù c'è un paesino e c'è anche un lago Siamo finiti al parco regionale naturale del Massif de Beauge, abbiamo fatto una deviazione per andare verso Ginevra e quindi abbiamo trovato questo bellissimo parco, questa è la tavola orografica, laggiù in fondo c'è il Monte Bianco, si vedono tutte le montagne qua della zona, delle prime Alpi, ovviamente fa fresco, ci sono 15 gradi e vento, c'è un mare di nuvole, siamo tornati in camper perché è iniziato a piovere, comincia a diluviare, tuoni e fulmini, noi siamo qua protetti aspettiamo che finisca. Il bello del camper è che puoi cambiare destinazione quando vuoi senza prenotare cose o farti dei grandi piani, dei grandi progetti. E infatti noi adesso sicuramente cambiamo destinazione perché ancora una volta è successo che... Stavamo andando a Ginevra e ieri c'è stato un acquazzone, un acquazzone, è durata tutta notte, non siamo potuti uscire, i cani erano stufi eccetera e quindi ho visto che il tempo oggi anche non promette nulla di buono, soprattutto andare verso il nord e quindi mi dispiace ma gireremo, faremo il tunnel del Monte Bianco, andremo a Val d'Aosta, probabilmente in Val d'Aias, vediamo dove c'è un buon tempo e dove possiamo stare un po' liberi con i cani la notte è passata comunque bene, il paesaggio è stupendo, eh, per carità, fa un freddo quasi invernale, uno magari cerca il fresco, no? quando in città fa tanto caldo uno va in montagna per cercare il fresco, ma no al freddo gelido, tremendo, che ti devi coprire tutto, quindi andiamo a cercare un po' di fresco adesso, i cani sono lì, sistemati, non li possiamo lasciare liberi perché qua c'è una strada. Stiamo salendo a colle del Ciao piccolo Bernardino. Piccolo Bernardino, piccolo San Bernardo. Piccolo San Bernardo. Andremo in Val d'Aosta, il tempo è migliorato e oggi si viaggia molto. Si può tagliare il Bernardino? Si, si. Perché San piccolo San Bernardo è il più bello. Il Bernardino. No, il Bernardino, non è neanche sbagliato. verso il cole del piccolo san bernardo il tempo ci sta graziando visto che è ferragosso buon viaggio e mentre salivamo al colle del, del piccolo san bernardo abbiamo incontrato un posto che si chiama La Rosière dove tutto è rosa è dietro di me un roller coaster sulle montagne, spettacolo! e ovviamente lo andiamo a fare subito subito, subito, subito. e si parte Madonna che paura! sto mettendo addosso Accuola. Non so cosa ha registrato ma. Madonna mia che paura, eh Cori! Velocissimo va questo affare! Hai per lì adesso? Impressioni Cori! Madonna, io sono a pezzo, il mal di mare, mi sento ancora. Ma dai, po velocissimo! Spazio. Poi uno cercava no, le ma maniglie per bene. tenersi, non c'era l'ultimo. Poi nell'ultimo eravamo convinti di poter andare in due, quindi ho detto vabbè tanto guiderà lui io. Lo so. E io invece so. ho dovuto cavarmela bello. Vabbè, un Mol veloce no spettacolare Scherzile. adesso vediamo la foto come venuta Ecco le foto, 81 ore, vedi col telefono in mano che cerca di riprendere. E Garai, vedi se si a fare la foto. Eh. Bellissime, le foto non le prendiamo, però siamo molto divertiti. E dopo un po' di guida. Adesso abbiamo bisogno di qualcosa che ci... Qualcosa rilassi. di più. Questo è proprio meglio. La Rosier. Praticamente siamo passati per questo villaggio che è un vero e proprio parco vacanze, con le giostre, con quel roller coaster che abbiamo appena fatto, con addirittura c'era una specie di una parte inaspettato, eh, poco prima del Colle di San Bernardo. giardino botanico siamo all'interno del giardino botanico chanois che era quel signore di cui abbiamo visto la statua prima un abate che ha fondato questo, questo giardino poi, e poi si è fatto sapellire quella chiesetta lì e poi ci sono le stelle alpine e non le avevo mai usate. di sì, miele ha lo stesso odore del miele Bellissime, è del Weiss. E dopo una lunga guidata siamo arrivati um, sul Col de Joux, in, quasi in Val d'Ayas, quindi in uh, Val d'Aosta e abbiamo trovato un bellissimo posticino ovviamente in mezzo agli alberi e ai boschi adesso un mini passeggiata giusto per sgranchirci le gambe poi sono quasi le sette e mezza io ci avrei anche un po' fame quindi mi piacerebbe andare a mangiare stasera una pizza non vorrei esagerare ma questo è il, è il paesaggio e laggiù ci sono gli altri componenti del, del video tutta la strada che abbiamo fatto oggi si vede anche se c'è il sole impossibile Vero? Oggi si sì, detto tanto, la faccia un po' stanca Adesso si va a mangiare Ma, magari Marcosi è impietrita è certo langurino Come hai detto, mi stai facendo a pezzi? Guardate che posto bellissimo siamo finiti il posto tipico, è tipico, mangiamo polenta oppure potete avere con i porcini, un po' di sì, sì. bellissimo, bellissimo sì. ve lo consiglio, si chiama Etoile de Nash, va bene avete voluto i cani e adesso beccatevi Ciao Piano oh. framingo sì, sì la mattina al lago del coldo de giù e questo è il posto che trovi quando ti risvegli in un viaggio in campo in mezzo al bosco abbiamo dormito benissimo questa notte un posto veramente lo so che lo dico sempre mi ripeterò ma è magnifico um, ci sono le mucche laggiù siamo sempre sul coldo giù Uh, in Val d'Ayas, e um, ci siamo svegliati alle sette e mezza Corinna e, e alle 8.20. io il bosco qua dietro di noi, Non abbiamo dormito proprio qua ieri abbiamo già fatto una gitarella quando vi dicevo che avevo fame adesso ci facciamo un'altra gitarella di un paio d'ore e ne approfittiamo del bel sole del mattino del 16 agosto eccolo Ehi, hey, Ciao a tutti ragazzi, scusate, ero sorto nei miei pensieri, bellissima camminata qui in mezzo al bosco, tutto natura, ogni tanto qualche uccello che manda l'allarme, eh, venite anche voi ovviamente a godervi questi posti. ecco ci siamo tornati in camper andiamo a cercare Flamingo che un è un'oretta e passa che è scomparso ma lui ha il GPS l'abbiamo monitorato sappiamo benissimo che è al camper adesso come? ciao Flamingo come stai allora? è un po' che ci aspetti eh Flamingo bravo eccolo qua vedi questo è il GPS di Flamingo spegniamo adesso vediamo quanta strada hai fatto eh? allora possiamo vedere la strada fatta da flamingo oggi vediamo un po' quindi 16 agosto ah, siamo partiti che erano, mettiamo alle 8 dai 8 e 10 vediamo un po' fino ad adesso si è sparato, madonna 13 chilometri si è fatto tutto sto giro e noi siamo arrivati fino a qua esattamente qui, poi siamo tornati indietro, invece lui è andato ancora qua e poi si è fatto mille giri e poi è tornato al camper, diciamo che lui era già al camper sicuramente verso le undici e mezza, è stato un'oretta ad aspettarci qui, guarda che bravo. Stiamo tornando a casa e guida Corinna troppo caldo sì. siamo tornati nella bassa valle sono a 31 gradi eravamo abituati bene a 15 gradi in Francia il camperino è stato depositato nel suo box noi abbiamo cambiato auto e stiamo andando a casa grazie di essere stati con noi mi raccomando iscrivetevi al canale se volete vedere altri video di viaggi in camper fate bravi fate buone vacanze ci vediamo alla prossima avventura ciao ciao こんな感じ <laughs>